emozionato di essere tornato all'aperto, era ora, sto, sto da dio qua proprio bene Allora oggi prepariamo assieme una torta salata con patate, fagiolini e pesto Quindi ricorda veramente la classica pasta al pesto genovese Siete pronti a partire? Cominciamo già a cuocere le patate Anzi prima le dobbiamo tagliare a cubetti, abbastanza grossi eh mettiamo il sale nell'acqua o il sale fino mi sono dimenticato di prendere il sale grosso ah volevo farvi vedere quella piastra induzione, così viaggiamo più velocemente rispetto che con il gas vai così ho già tolto le due estremità ai fagiolini adesso attendo 5 minuti e poi li verso insieme alle patate e faccio cuocere il tutto 10 minuti abbasso un attimo se no qua eccoli qua guardate che colore adesso dovremo scolarli bene Lasciamo un po' intipidire. Sto recuperando i fagiolini Questo passaggio in realtà so che è un po' scomodo adesso Però da un lato abbiamo risparmiato tempo Perché abbiamo cotto tutte e due le verdure assieme Anche se le patate sono un po' tutte spiaccicate Ma va benone perché dopo dovranno un po' legarsi assieme eh? Adesso i fagiolini qualcuno lo posso tenere Per fare una sorta di decorazione magari Tipo a raggio no? Così perfetto Questi qua invece eh, li tagliamo a metà così Forse potremmo anche Fare ancora dei Così dai, Perfetto Anche se non sono tutti uguali Fa niente È una torta rustica E eh, questa qua Rimettiamo Nella ciotola Ho qua una mozzarella La taglio a cubetti Metto la mia mozzarella Che darà la parte filante Poi il pesto Perché sennò che che richiamo c'è, no? Preparato a casa Volendo potreste, vero, anche comprarlo già pronto Ma se lo fate in casa è molto più buono Potreste anche usare quello che magari, non so, ne avete preparato un bel po' e l'avete congelato Usate pure quello congelato Per la ricetta del pesto trovate gli ingredienti e il procedimento qua sotto nell'info box E anche sul blog, ve lo metto anche nel blog, ok? Il, il procedimento con tutti gli ingredienti Ne serve circa 100 grammi Comincio a mescolare ho un po' di ricotta che lavoro per renderla più morbida, così, e adesso la aggiungo. Mamma mia, c'è un profumo strabuono. Magari vi potrebbe servire un pizzichino di sale, ma poco perché. Comunque, in sé tutti gli ingredienti sono salati perché le verdure le abbiamo cotte in acqua salata. Abbiamo il pesto comunque con la sua sapidità. Eh, la mozzarella, la ricotta sono: è vero, sono ingredienti delicati, però comunque siamo a posto, eh, per via di sale. Teglia, pasta sfoglia già pronta, questa qua è una teglia da 26 cm di diametro, andrà benone. Le verdure, le schiaccerei ma senza esagerare il risultato vedete quanto è rustico però secondo me è figo eh? potremmo fare una sorta di decorazione anche se non lo so quasi quasi sapete che boh, li metterei così un po' tutti disordinati perché non... anche quelle decorazioni troppo regolari io non le, non le amo forse perché non sono regolare io questi due che forse sono troppi come li mangio così adesso metto un po' di sale un goccino di olio e via, Per da risparmio eh, questa come inquadratura guardala nella sua rusticità io la trovo carina eh. metto poco pangrattato che gli dà appena quella nota crunchy girate un po' i bordi metto proprio, ma sapete un goccino appena perché già nel, nel pesto c'è l'olio quindi appena appena per non farla seccare in superficie e adesso andiamo in cucina perché dovremo cuocerla Facciamo un 190 gradi, modalità statica, per circa 30-40 minuti in base al forno. Eh. Stemmiamoci nella parte centrale. Perfetto, andiamo. Se vi rendete conto che è arrivata notte, ho speso un sacco di tempo per le foto e, e per fortuna qua ho un faro che mi illumina l'interna. Sento dei rumori strani, Io ogni tanto dico boh. Meglio muoversi Facciamo il taglio Anche se in realtà L'ho già fatto appunto Per le foto Vi voglio far vedere La consistenza Bella cremosa dentro Scusatemi Se adorate la pasta al pesto Combinata poi Con le patate e i fagiolini Questo qua è il vostro piatto Grazie come sempre Per essere stati qua Tac tac Per altri due video Se non li avete ancora visti Iscrivetevi al canale Se non vi siete ancora iscritti Per rimanere sempre aggiornati Sui contenuti attivando la campanella e invece qua c'è il collegamento per il blog per vedere la ricetta scritta ragazzi io vi saluto anche in fretta perché adesso comincia a far freschino eh. ci vediamo alla prossima con un nuovo video vedete che non si vede quasi più niente in realtà faccio finta adesso devo metter via ciao